Sono Adrian di Fari Music, eh, che lo sai, se, è, è il magazine che ha fondato Alberto e Mara Maionchi, sai? Sì, sì, sì, lo so. Ho, ho letto qualcosa. Esatto. E, e insomma, praticamente loro sono stati dei fruitori, dei fondatori e degli autori anche di Sanremo per un sacco di, di, di anni. Insomma, voglio dire, hanno scoperto nella loro vita forse i più grandi, <ride> effettivamente. Comunque... Oggi siamo qua per parlare con, eh, con te, con Daemia, eh, e quindi per comunque riuscire a capire e comprendere meglio quello che si tratta eh, all'interno dei nove brani di Blue Edo, quindi che è il tuo nuovo lavoro. Okay? Questo nuovo lavoro composto da nove brani eh, ha colpito molto questo titolo, questo titolo che comunque contrasta il buio e la luce, voglio dire, questa copertina comunque con te una sorta di cavaliere che comunque deve raccontare questo percorso. Adesso raccontacelo tu, perché comunque voglio capire da te queste, questa crescita psicologica, Jung, Ilman, mm. Racconta come nasce Blue Edo. Ah, Blue Edo nasce, nasce prima di tutto da, da canzoni scritte da me in, nel periodo che va dal 2021 al gennaio 2021 al settembre-ottobre 2022, quindi... Eh, pochi mesi prima dell'uscita dell'album inizialmente non doveva essere un album cioè si ragionava per, per singoli è uscito il primo, non è vabbè che, che è finito eh, tra l'altro anche in spariate playlist tra cui quella editoriale di Spotify e Anime R&B, è uscito il secondo singolo e mentre lavoravamo in studio ehm, c'era parecchio materiale e abbiamo deciso poi di, di, pubblicare, di pubblicare in maniera naturale questo questo album di nove brani e come dicevi tu è stato un percorso di crescita artistica ovviamente e di crescita anche personale perché è un viaggio mh, fare un disco, è un viaggio scrivere i brani, eh, è un viaggio comporli, è un viaggio produrli insieme è Stato insieme a Stefano, che è, Stefano Giugno, che, è, che è il produttore poi il producer abbiamo lavorato in studio insieme e il titolo è venuto fuori proprio da una mia passione perché amo leggere, ho letto alcune cose per, come citavi tu prima di, di Jung che connetteva la psicologia, la crescita psicologica dell'individuo ai processi alchemici ed è affascinante come, come cosa e il titolo si, si ispira proprio a quello, cioè si rifà al blu alchemico, alchemico che è una sottofase appunto del lavoro alchemico che si pone tra il caos e la luce quindi un minimo di ordine la bluedo sta nel mezzo ed è anche ovviamente oltre a questo anche una sensazione una un'emozione oltre che, che appunto una, una fase alchemica è proprio una, un, un modo di, di stare in quel, in quel momento ehm, per questo ho scelto questo titolo lo, lo ritenevo significativo e poi ovviamente il blu è un colore che mi piace molto è... C'è anche nel titolo no, Bluetooth questa sensazione di ricerca, no? se, si, se, se ci connettiamo al famoso gioco da, da tavola. Eh, c'è <ride> Esatto, questa sensazione di, di, di ricerca. No? E yeah. questo fa parte appunto del, del, del disco, perché c'è stata una ricerca um, anche dei suoni, del, del, abbiamo sperimentato un po' in alcuni brani più che in altri. E, e quindi tutto questo si, si connette insieme, e si connette anche alla copertina, all'armatura, al, al retro copertina, cioè la tracklist, la forma di percorso <ride> labirinto, co, con al centro una nuova visione sostanzialmente delle cose, no? una nuova consapevolezza. E mi piaceva connettere tutto questo e, e dare passare questo concetto. No, no, è molto bella, la, la, un lavoro di consapevolezza, io lo sai che li, li, mi piacciono sempre, Quando si tratta di luce, guarigione, cambiamento, riflessione, tutto quello che riguarda, diciamo, comunque un percorso dove comunque artisticamente ti fa crescere, e questo per me è importante, perché comunque poi si vede poi nell'artista man mano che poi eh, fa delle performance, eh, o comunque si fa comunque poi iniziare a vedere in pubblico, creare magari il suo contesto. Live per farsi conoscere e questa cosa qua sì. ovviamente poi si vede anche nelle performance. Io da, da, da, da, dalle tue parti di Napoli dopo che ho sentito il tuo disco io conosco la Serena Brancale che beh. è una grande artista lo sai che voglio dire beh, lei è, praticamente mangia probabilmente come te pane Pino Daniele da anni. E, e quindi lei è veramente una ragazza che io conobbi anni fa appunto a Sanremo quando andò a Sanremo Giovani era già come dire una perla bianca no? e oggi eh, si sta rifacendo delle serate meravigliose eh, veramente con dei grandi musicisti e devo dirti la verità proprio come complimento mio personale ho sentito negli arrangiamenti di Stefano dei suoni molto molto lounge cioè molto molto soul, molto funk, molto simili anche un po' al mondo musicale appunto napoletano di Serena, quindi tu potresti davvero entrare a far parte, come dire, cioè ci sei già dentro, ma secondo me questo mondo musicale che stai seguendo è molto giusto, e molto bello perché ti, ti contraddistingue, perché hai una voce davvero molto chill out, molto, molto lounge, cioè quindi rientri proprio in questo contesto proprio da da concerto eh, minimal ok e questa cosa eh, fa riflettere molto le persone cioè le fa comunque accomodare in un contesto di club privato personale che va a sentire da Emia perché vuole questo <ride> sì eh, in, in effetti è quello che ascolto poi alla fine no eh, siamo gli artisti sono un po' il... alla fine un prodotto originale filtrato attraverso la, la, la lente poi personale di ognuno statisticamente parlando, di quello che ascoltano. Certo. E quindi tu prima citavi Pino Daniele, Pino Daniele è ovviamente un punto di riferimento nel nostro, cioè per noi, soprattutto per noi musicisti campani, è nel sangue, certo. Ci manca e proprio, fa parte del codice proprio nostro. <ride> sì, DNA. Quindi c'è tutto questo, secondo me, a livello di sound all'interno del disco e come dicevi tu. Mi, mi piace molto quell'atmosfera di, di cui parlavi, eh, de, del club, eh, appunto avere la possibilità di entrare in contatto attraverso i live con, con le persone e comunicare delle cose in maniera diretta e senza troppo rumore di fondo, senza troppo rumore attorno. No, no, ma infatti questa cosa è, mantienila, mantienila assolutamente, perché nel disco si sente molto e, e diciamo che... Eh, voglio dire, fa da tappeto a quelli che poi magari sono i brani che giustamente anche in un contesto live e anche di ascolto, voglio dire, sono quelli un pochettino, come tu li definisci, euforici, come per esempio Montmartre, Dalla giusta distanza.